Terminiamo gli interventi, adesso con un video vero Fabrizio, ehm, siamo andati a disturbare eh, diciamo così delle persone molto gentili fino a Udine, qui c'è Andrea Marore, della Giant Free foundation ehm, bah, diciamo che potenza di internet nel senso che prima di pianificare questa serata non, non sapevamo della vostra esistenza, però direi che credo che sia proprio, diciamo così, l'anello mancante di chiusura di questa serata, c'è anche qui un bel video, un bel impatto e dopo finiamo con te, questa chiacchierata, prima di, di terminare il tutto con Fabrizio. Sì, Beh, intanto, eh, sì, intanto io ho sì, sì. tempi sono, sono, sono lunghi, già, sono lunghi, sono Prima di tutto grazie per, per il viaggio. Buon grazie anche a tutti voi che siete ancora qua perché comunque la serata mi pare che è stata lunga. Eh, però se abbastanza un po' l'audio, tanto si passo. È... Sì, diciamo che gli ambienti sono perditi di per parlare di ingegnere forse la cosa della basta. No, devi solo farlo andare. Eh, ehm, allora, la nostra fondazione in realtà si occupa e nasce per la tutela dei grandi alberi in tutto il mondo. E, eh, cominci abbiamo cominciato pensando che il grande albero all'interno della foresta ma eh, io mi sono occupato dei grandi alberi anche all'interno, eh, soprattutto ho cominciato all'interno delle città il grande albero è l'albero che difende il resto della foresta no? e quello che ha la conoscenza di tutta la foresta è che è in grado di tutelarla per cui conoscere il grande albero, individuarlo, misurarlo, diventa uno degli aspetti fondamentali per tutelare la foresta, per conoscerla e per tutelare anche tutte le popolazioni che con la foresta vivono. Facciamo questo attraverso un'operazione di ricerca dei grandi alberi, siamo andati un po' in giro per tutto il mondo, ne abbiamo individuati parecchi, abbiamo fatto anche delle scoperte importanti, ma eh, diciamo che uno, eh, un impatto incredibile per noi è stato. È successo l'anno scorso con una tempesta varia che ha demolito praticamente milioni di metri cubi delle foreste nella, nella nostra regione, il Friuli, dove siamo nati per cui non potevamo non renderci utili, non cercare di renderci utili per recuperare questo disastro. Abbiamo pensato inizialmente di fare una raccolta fondi semplicemente vendendo le punte degli abetti eh, che si erano rotti durante il, punto, eh, il periodo natalizio, eh, però ci siamo accorti che questo impatto è stato eh, incredibile, ha raggiunto un po' tutta Italia, eh, abbiamo portato alberi un po' dappertutto e e poi abbiamo pensato che non poteva fermarsi lì, perché comunque il danno alla foresta sarebbe continuato per eh, moltissime decine di anni a seguire. Quindi quest'anno abbiamo messo insieme una serie di, di comuni, abbiamo fatto tre eh, Forest Summer School, così l'abbiamo chiamato, dove abbiamo radunato studenti e volontari a pulire, rimettere a posto un po' quella che era la foresta, proprio con le proprie mani eh, e poi. poi piantare il prossimo anno i primi alberi, perché in realtà il danno più grosso che non è stato mai eh, detto, né nella televisione né dall'altra parte, non è tanto l'invasione parassitaria che sarà che, eh, prodotta poi dal lasciare lì eh, gli alberi morti nella foresta, eccetera, ma il danno più grosso che abbiamo visto era quello che eh, il pericolo è quello di perdere la terra. Il fatto di lasciare eh, la foresta devastata, senza alberi perché andiamo a prelevare tutti gli alberi, addirittura anche le cepaie, i rami eh, rotti, vuol dire lasciare eh, il terreno in balia eh, dell'acqua che verrà e che quindi l'erosione porterebbe quest'acqua direttamente al mare. Per cui la prima cosa da fare è, è creare delle barriere utilizzando anche il legno che c'è rimasto per mantenere il, legno, il terreno che si è formato in centinaia d'anni, mantenerlo lì che avrà la possibilità ai nuovi semi di ricrescere. E questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto, rimettendo in sesto alcuni sentieri. Uno di questi era un progetto che avevamo prima della Tempesta Raya, è un sentiero a cui io sono molto affezionato, un sentiero che era stato costruito per gli ipovedenti e poi era stato abbandonato. L'idea era proprio quella di far vedere il bosco ai non vedenti. Ma la mia idea era quella che i non vedenti ci facessero vedere come loro vedevano e sentivano il bosco. Eh, e da questo poi è partito tutto: è partito appunto il nostro impegno anche a ricostruire queste, queste foreste. Impegno che poi eh, si è dilatato, e appunto adesso stiamo lavorando un po' in tutto il Friuli, ma anche nel resto d'Italia, a, a cercare delle forme per reimpiantare alberi. Eh, ci sono delle banche, ci sono altre aziende, eccetera, per cui stiamo facendo dei piccoli progetti, non da 3 milioni di alberi, eh, però eh, stiamo reimpiantando eh, effettivamente con i volontari all'interno di aziende, di comuni, eccetera, delle piccole zone eh, boschive con degli alberi, ecco qui spendo una parola, non sempre autoctoni. Il fatto del cambiamento climatico ci obbliga a ripensare che cosa vuol dire autoctono e che cosa vuol dire all'otto. Eh, in Amazzonia, eh, nella riforestazione dell'Amazzonia, eh, noi siamo andati in Ecuador, abbiamo recentemente scoperto quella che è la pianta più grande dell'Ecuador, ma abbiamo parlato con, eh, ci siamo interconnessi con l'università di Ikea, con l'università di Boston, con quella di eh, San Francisco. E una delle cose che a me mi ha più affascinato era che per rifare la foresta utilizzavano delle specie eh, importate eh, che prima preparavano il terreno per poter reimpiantare gli alberi autotoni. Cioè non è possibile impiantare direttamente su un terreno devastato di nuovo le piante che c'erano prima, perché la natura non fa così. La natura non fa salti e noi dobbiamo imparare dalla natura a ricostruire quello che c'era eh, e gli alberi per noi sono, sono sempre stati dei costruttori, sono i costruttori del nostro paesaggio urbano, eh, extraurbano, contadino, ma sono dei costruttori soprattutto perché costruiscono appunto la terra dove essi stessi sono nati, sono quelli che costruiscono il terreno, il mondo su cui camminiamo. Se non ci fossero gli alberi il nostro mondo sarebbe come Marte, eh, pensate all'isola di Pasqua dove quando l'uomo ha tagliato l'ultimo albero non ha potuto più rimanere, anche lui ha lasciato solo eh, queste enormi statue, però non c'era più possibilità di vita, quindi è assolutamente giusto reimpiantare nuovi alberi, ma è ancora io direi, più importante mantenere gli alberi che abbiamo. L'effetto del cambiamento climatico è devastante per i nostri alberi. La tempesta vaia in segna, ci ha dato un impatto incredibile. Però dobbiamo imparare a mantenere gli alberi che abbiamo. Questo ancora purtroppo non lo sappiamo fare. Continuiamo a distruggere gli alberi che abbiamo con potature errate, con trattamenti errati, con taglio degli apparati radicali, pensando che tanto l'albero è indistruttibile. E lo sarebbe, se non ci fosse l'uomo. L'uomo, il più delle volte, è il nemico peggiore dell'albero. È inutile piantare, adesso mi scusi, ma è inutile piantare 3 milioni di alberi se poi non insegniamo a coltivarli, a, e non abituiamo la gente a prendersene cura. Questo, eh, secondo me, lo possiamo fare solo attraverso un'opera di educazione che è molto lunga, purtroppo io ho 30 anni che continuo a dire le stesse cose e eh, credo che lo possiamo fare partendo dalle scuole, dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole eh, più piccole, insegnando a loro a piantare gli alberi, a bagnarli e prendersene cura, ad arrampicare sugli alberi. Io ho sempre arrampicato sugli alberi, continuo a farlo tuttora, anche da grande, anche da vecchio, eh, perché comunque il contatto con l'albero diventa una cosa fondamentale, appunto. No? Eh, gli alberi non ci danno, quando parlo con i ragazzi delle scuole chiedo sempre che cosa ci danno gli alberi, ci danno l'ossigeno è l'ultima delle cose che gli alberi ci danno è l'ultima delle cose che ci danno gli alberi. voi quando guardate un albero in città non pensate che vi dà l'ossigeno quando guardate un bel albero in città pensate a tutt'altro che all'ossigeno ed è vero primo sono degli esseri viventi e hanno dignità di essere su questa terra tanto quanto noi ci sono da molto prima di noi e il fatto che loro non camminino è una qualità che noi dovremmo imparare ad usare non solo a muoverci o andare in bicicletta e, da un certo punto di vista l'evoluzione dà ragione a loro loro stando fermi hanno conquistato il mondo sono molto più popolosi di noi noi non risolviamo i problemi più delle volte noi scappiamo dei problemi perché abbiamo la gamba e ci spostiamo infatti l'immigrazione degli uomini sono tante volte per spostarsi dal problema, per scappare da un problema. Gli alberi hanno migliaia di geni più di noi, perché devono risolvere i problemi per poter crescere lì dove sono nati, perché non si possono spostare. Quindi l'albero non è solo un, un essere che ci aiuta eh, nel, nella nostra vita, ma ci dovrebbe insegnare un sacco di cose, molto di più di quelle che ci hanno insegnato gli animali. Noi siamo abituati a guardare gli animali perché ci viene più facile. Un albero che può vivere 4.000 anni, 5.000 anni, forse dovrebbe insegnarci o dovrebbe raccontarci, e può raccontarci delle cose che ancora non siamo in grado di capire. Noi purtroppo continuiamo a pensare che gli alberi siano quasi degli esseri inanimati che possono starsene lì, che crescono eh, e non ci, ogni tanto ci danno fastidio appunto, me è meglio di nel profilo del vicino e non nel nostro però non pensiamo assolutamente a tutti i vantaggi che possono darci a tutte le informazioni che possono darci e a tutti i benefici che possono darci e soprattutto negli ambienti urbani questi benefici diventano straordinari e quindi penso che eh, Forse per mia natura, forse per mia eh, deviazione anche professionale, eh, ritengo che l'albero sia fondamentale per le nostre città e per la nostra vita, però anche la scienza sta cominciando a, a darci ragione su questo punto. Eh, una volta le popolazioni ritenevano che ci fosse sempre un albero sacro, quasi tutte le religioni hanno un albero sacro all'inizio della loro nascita e ecco questa è una cosa che abbiamo perso mi sono accorto di questo dramma perché è un dramma quest'anno in Ecuador quando parlando con gli indios eh, mi sono accorto che avevano tutto il telefonino nella foresta e per dargli il telefonino gli abbiamo detto che gli alberi che loro ritenevano sacri valevano 2 3000 4000 euro per cui se loro li abbattevano avrebbero Portato a casa un sacco di telefonini. Adesso andare a dire no, non abbattere gli alberi per salvare la foresta diventa veramente difficile, perché gliel'abbiamo insegnato noi che quell'albero lì non è sacro, ma vale un po' di soldi. L'Italia è uno dei paesi importatori di legno, di legno eh, diciamo eh, amazzonico, di legno. Eh, vietnamita, di legno indonesiano, maggiori al mondo. Noi non deforestiamo a casa nostra, ma causiamo la deforestazione in giro per il mondo. Dovremmo cominciare a pensare che forse dobbiamo invertire questo, uh, questo modo di lavorare. L'Italia ha il 40% di superficie coperta da foreste, che non gestiamo, non sappiamo gestire, che non utilizziamo non utilizziamo il nostro legno e andiamo a deforestare all'estero trattiamo male le nostre foreste che potrebbero essere utilizzate per un miglioramento del dissesto idrogeologico per un miglioramento della, della nostra anche industria del legno, utilizzando il legno nostro in casa, che abbiamo in casa e andiamo o oh, obblighiamo i paesi poveri a deforestare per comprargli il legno pregiato per cui non possiamo sentirci bene e non possiamo limitarci a piantare gli alberi a casa nostra. Effettivamente qui stasera abbiamo parlato di cambiamento di stile di vita, eh, però appunto dobbiamo cambiare parecchio. Perché eh, la situazione io penso che è veramente drammatica, per quello che, guardate solo quello che è successo quest'anno appunto, eh, Siberia, Amazzonia eh, e non è... Non è facilmente invertibile questa spirale. Ecco, mm, nel senso, era l'intenzione finire con un po' più di, <ride> di. sprint in positivo. Però allora, allora ti dico tarda, allora, forse esatto, allora sono pochi. Per pochi po po po po intimi, ormai. Mm. Eh, no. no, allora ti dico Andrea, visto che è stato gentilissimo nel venire qui. Ha mm. una domanda che mi piaceva fare però a te, eh, in una diciamo, realtà come la vostra, che è venuta a farsi conoscere a San Donato, cosa può fare San Donato per una realtà come la vostra e come voi potete aiutarci in quel, in quel percorso del posto. Faccio una piccola che ho, nel 2016, noi il 16 aprile abbiamo invitato qui l'ingegnere, eh, l'architetto Carlo Ratti, sempre per parlare di pratone e lui mi ci disse, beh ma... È inutile andare a progettare un qualcosa che già potrebbe vivere così. Diteteci <coughs> degli alberi, fatelo diventare come a Cambridge e così è. Io sono veramente convinto che eh, anche in quest'ottica un intervento come il tuo, che, che è stato quasi più quasi filosofico, può essere visto bene. Nel senso, una città come San Donato, tu l'hai vista poco, però rispetto anche a come sono le altre è piuttosto verde. Come può aiutare una realtà come la vostra e come... Eh, voi potete aiutarci magari a crescere, visto che oramai è diventato patrimonio comune il fatto che può diventare più verdi, più sostenibili, eh, piantare più alberi, però sarebbe meglio farlo già con una certa consapevolezza. No, sicuramente eh, il Pratone io lo vedrei un grande bosco urbano, eh, è sicuramente gestito e avrebbe, avrebbe un senso, eh, appunto parlavamo prima quasi, non sempre al pari di questa zona. Eh, e sicuramente piantare alberi è, è, è importantissimo ma appunto va legato a un'educazione e va legato a un'educazione propositiva cioè chi pianta l'albero deve essere poi quello che quasi diventa responsabile deve sentirsi responsabile anche per magari ragazzi sono sì perché deve, deve portare la gente ad affezionarsi a quell'albero la serie di alberi, perché non è detto che sia un albero uno in una giornata ne pianta ben più di uno se è all'interno di, eh, di un processo educativo di una forest summer school cioè 10 eh, persone che piantano eh, 50, 100 alberi all'ora cominciano a piantare parecchi alberi e magari molti ne muoiono perché questo è un processo naturale, anche questo no? ma l'effetto del bosco che cresce non è che sono morti il 10 o il 20% e questo anche bisogna insegnare, che comunque nella logica alcuni alberi moriranno, per cui non è che uno si deve preoccupare di dire, ah, ma il mio albero è morto, perché non devo insegnare al ragazzino o al bambino che se muore il suo albero, il bene è il bosco, non l'albero singolo. Ma anche l'albero vecchio singolo però ha un suo valore incredibile, che va assolutamente tutelato. Eh, con il ministero noi abbiamo fatto appunto. Eh, io in prima persona, ma anche come fondazione, delle linee guida per la tutela degli alberi monumentali, eh, io per la regione Friuli-Venezia Giulia sono anche responsabile degli alberi monumentali e eh, gli alberi monumentali proprio hanno un, un valore enorme a livello di mantenimento della biodiversità, a livello di riconoscimento anche affettivo della popolazione sul territorio. Parlavamo prima appunto di eh, delle leggere spinte, no? eh, noi abbiamo. Una imbastito questo discorso ad esempio con il, il premio Trio of the Year dove sì. eh, eh, diciamo, abbiamo scelto quattro piante eh, nelle quattro macro aree italiane, quindi nord, eh, centro, sud e isole è un concorso eh, nazionale che poi porterà il vincitore a competere in Europa ma non è tanto la pianta più bella ma è la pianta in cui la gente si sente più riconosciuta eh, e questo è importante non, non vuol dire forse, forse niente però intanto la gente comincia a conoscere a riconoscere gli alberi presenti nel suo territorio eh, quindi sono delle piccole iniziative sulle quali si può sicuramente contribuire, ci si può lavorare si può sicuramente lavorare insieme ecco allora eh, diciamo che ringraziamo ancora, terminiamo qui questa serata per quanto riguarda i relatori No, no, perché no, stasera così, siamo esatto, se stasera servono anche alberi monumentali. Esatto, per le... Le...